Mettere i piedi a caso, eccoci al quarto episodio della serie I 5 errori da non fare per arrampicare senza fatica. E io ho già la fatica la facendo perché non ho più la voce oggi. I 5 errori sono come la maggior parte degli altri errori, ma sono gli errori legati all'istinto. L'istinto, ovviamente, fa la parte sua, cioè ci porta nel nostro stato naturale. Il nostro stato naturale è l'ambiente piano orizzontale mentre questo è il piano verticale che presuppone il fatto che noi siamo consapevoli delle nostre scelte, dei nostri movimenti, quindi dobbiamo sapere esattamente come comandare. Ti viene da fare all'inizio con le prime volte che arrampichi ovviamente è tirare con le braccia, andare avanti con le spalle facendo questo non vedi i piedi, quindi guardi di lato e metti i piedi di lato. Uno, due, il piedi di lato ti dà la sensazione di stabilità perché noi siamo legati a una percezione dell'equilibrio attraverso l'utilizzo della forza e uno e due perché ci dà l'implementazione del controllo due la stabilità la stabilità noi abbiamo un concetto di equilibrio che è statico mentre noi dobbiamo cercare di fare di muoverci e quindi entrare in un concetto di equilibrio dinamico quindi per muoverci noi abbiamo ricordo i tre, le tre fasi del movimento che sono potenziale accelerazione inerzia ok va bene comunque okay, vi faccio vi rimimo la partenza questo è quello che viene a fare guardo di lato perché davanti non posso guardare perché ho la faccia sono appiccicato quindi posso guardare solo di lato ok poi prendo una presa prendo un'altra presa stessa cosa e devo tirare con le braccia per salire perché perché il peso sta sui lati una volta per levare questo io tendo a cadere se levo questo perché non c'è niente al centro solo se stesse al centro la gamba e quindi sull'asse uno eh, può fare questo movimento qua ma una volta che sto così se io levo questo cado per non cadere dovrò andare a trazionare sulle braccia se metto un piede di lato devo tirare con il braccio perché eh, chi mi spinge su io dovrei stare col sedere sopra quel piede lì okay. a prescindere dalla grandezza del piede conviene comunque un piede piccolo centrale Piuttosto che un piede così, perché io dovrò trazionare con le braccia per salire. E, dove, e che faccio? Stessa cosa. Angolo, angolo. in fuori del gomito, vettore per fuori. Quindi tiro fuori lì, la gobba, e poi non vedo più niente, non riesco a muoversi. Posso solo continuare a reiterare il problema. Quindi come facciamo? A scaricare correttamente il peso da un piede a un altro piede. Come quando camminiamo. Dobbiamo mettere un piede davanti all'altro. Io posso pure salire con i piedi di lato, però devo andare a trazionare. Se io lo metto centrale, cioè sulla linea del mio asse, l'altro piede lo appoggio sul superbilanciare ok Quindi quell'altro piede va centrale. Va a bilancio e vado. Centrale, vedete? Sempre sull'asse. Lavoro sempre con i piedi sull'asse. Questo per sostituzione cercare i piedi davanti poi se non ci sono perché è completamente liscio allora uno attinge e apre il campo sui lati però uno parte dal da favorevole quindi questo centrale è favorevole perché rispetta come si è fatto rispetta la biomeccanica prossimo video sperando con la voce tornata sarà quello del quinto errore che è l'utilizzo delle caviglie questa cosa arcana iscriviti al canale così rimarrai aggiornato A prossima